Ci siamo giovedì 12 maggio alle 8.30 in diretta dalla Casa del Sole di Formia con il nostro amico primario Dottor Tuzzolo. Saremo online, saremo in diretta con la nostra chirurgia. Effettueremo un espianto e rimpianto di protesi, una protesi che si è rotta dopo 8 anni e saremo collegati sul sito della Società Italiana di Urologia. See you live, è l'evento più importante nazionale di chirurgia in diretta. Quest'anno saremo anche noi protagonisti con la nostra chirurgia uro funzionale. Siamo molto contenti, vi aspettiamo tutti giovedì 12 maggio alle 8.30 in diretta sul link della Società Italiana di Urologia e sul link del nostro sito web AntoniniUrology.com. Vi aspettiamo!